Ciao, benvenuto voglio avvisarti che ho aperto una sezione sul canale di GIZARD www.gizard.it dedicata alla tua storia alle vostre storie in generale le storie di chi eh, è tutti i giorni in laboratorio chi vive il quotidiano chi utilizza le cappe chimiche chi utilizza le cappe by hazard quindi dispositivi di protezione collettiva ho deciso di creare questa eh, sezione apposita perché eh, secondo me parte tutto da lì è fondamentale l'ascolto, è fondamentale ascoltare le persone che veramente hanno un bagaglio di esperienza e che possono trasmettere tantissimo e mi sono reso conto che probabilmente nessuno ha mai ascoltato queste storie io non le ho mai trovate, mai lette da nessuna parte è difficilissimo reperirle ed è difficilissimo anche estrapolarle dalle persone, da chi come te lavora in un laboratorio spesso si fa molto di corsa, di fretta ecco perché ho deciso anche per premiare un po' questo poco tempo che serve per indicare e dare un'indicazione una di quello che è accaduto nella propria storia regalare eh, a queste persone il mio libro quindi se eh, sei interessato, se vuoi raccontare la tua storia e ti posso assicurare che sarebbe di grandissimo aiuto non solo a me eh, perché io sfrutto tantissimo questo discorso per capire comprendere, migliorare, eh, dare delle indicazioni vere anche a quelli che sono i tuoi colleghi, no? i tuoi collaboratori ma eh, d'aiuto anche ragazzi. Immagino un ragazzo universitario che è appena uscito dall'università con tantissimi sogni, tantissime idee e vuole entrare all'interno di un laboratorio, chimico, biologico che sia, senza la benché minima esperienza. Almeno ha modo di catapultarsi, grazie alla tua storia, in, in un mondo vero, in un mondo reale, con ahimè anche tutte le sfaccettature, le problematiche che che ne comportano sicuramente ci sono delle cose belle sicuramente ci sono delle cose eh, piacevoli delle cose che, eh, che, che ti appassionano che ti hanno appassionato altrimenti spero insomma che, che facevi altro un altro lavoro ma eh, dall'altra parte ci sono anche delle indicazioni che tu puoi dare o accorgimenti soprattutto se segui il mio canale segui i miei eh, video youtube il canale di gizzard degli accorgimenti al quale tu non avevi mai fatto caso perché nessuno te li aveva mai spiegati nessuno te li aveva mai insegnato e quindi e arricchire la tua storia anche da un punto di vista eh, costruttivo, da un punto di vista di eh, un esame critico no? di, di come tu hai affrontato determinate realtà, di come hai sempre lavorato e di come magari stai lavorando adesso, eh, di quello che ti sei reso conto che magari era sbagliato o che ancora oggi fai di sbagliato perché io credo che non ci sia niente di male nel, nell'ammettere i propri errori questo è, è così, la cosa reale è che nel momento in cui uno prende coscienza e consapevolezza degli errori che fa, che commette si adopera piano piano nel miglioramento cambiando delle piccole abitudini tutti i giorni che portano poi a un netto miglioramento alla fine del processo cose che sembrano pesare sul momento ma che poi eh, portano un giovamento nel tempo quello è, è sicuro quindi se ancora non l'hai fatto eh, vai sulla sezione le mie storie del canale www.izar.it, lascia descrivi la tua storia anche lunga quanto vuoi, cercherò di rispondere a tutte le storie eh, lì dove trovo delle, eh, degli argomenti interessanti. E se è una storia dettagliata, come immagino, e quindi d'esperienza, eh, anche legata soprattutto ai dispositivi di protezione collettiva, eh, regalerò, ti regalerò il mio libro. Quindi riceverai a casa tua il, eh, il mio libro, eh, il libro intitolato Apocalisse e Zombie. Eh, proprio sulle cappe, l'unico testo che attualmente c'è sulle cappe, quindi sulla parte monotentiva ma soprattutto sulla parte di utilizzo, quindi sul corretto utilizzo delle cappe chimiche e cappe biologiche, che cos'è un dispositivo di protezione collettiva, ci sono mappe mentali, ci sono eh, risultati di mh, indagini fatte sul, sul campo a tuoi stessi collaboratori e quindi dove sono stati chiesti le paure che hanno, eh, i rischi che corrono, le problematiche che, che sentono e quant'altro, quindi e tanto tanto altro ancora. La prefazione è stata scritta dal dottor Pagliara che ringrazio immensamente ed è un famosissimo oncologo a livello nazionale che ha scritto più più libri e, e, e tante altre insomma anche un pezzetto della mia storia come introduzione ma soprattutto il fulcro è le cappe dispositivi di protezione collettiva ok ti ringrazio e iscriviti al canale youtube e commenta condividi questi video ciao grazie